Oh no! Let's -a go! Ah, uh, salve signore! Ha per caso? Oh, oh, oh! Ha per caso ordinato una pizza? Ehm, non lo so, amico, fammi controllare. Ehi hey, Bowser! Oh, Addio, Mario! Oh, grazie, Mario!